buon buonasera e buonanotte e benvenuti alla puntata numero 20 di phoenix point cifra tonda tante ore tante battaglie abbiamo passato e siamo ancora abbastanza lontani dalla risoluzione dell'invasione dei pandorani soprattutto con tutte le dlc che abbiamo ma siamo a buon punto stiamo andando abbastanza bene se non fosse che dobbiamo assolutamente distruggere dei nidi di pandorani che è il nostro problema principale oltre al fatto di abbattere degli aerei nemici detto questo sigla e si incomincia eccoci qua allora abbiamo The Gift che deve abbattere 1, 2 e 3 bestiacce questa forse sta arrivando verso di noi, quindi noi stiamo lì, per lì fermi. E ce l'andiamo a prendere. Allora, dovremmo attivare delle basi. Tanto questo. Vai di qua. Tu vai a esplorare un po' di qua. Tu non so. Ah, tu stavi arrivando lì. Tu stai fermo lì. Manticore 5. C'è una roba Manticore 5. Allora, vediamo un po' il nostro nemico cos'è. Acid Spit. Questo fa molto male. Quindi deve sparire. E poi questa roba qua. Va bene. Mamma mia. Speriamo in bene. Salva. Caccia. Attenzione alla I. Perché sennò rischia di diventare fuori l'esito di questa battaglia. Via! Tu punta a questo E tu punta a questo immediatamente No, penalty non si accursi mm. questo ha fatto male Però mi tengo l'afterburner Per Lo sputo Evaded anche lui l'ha evaso. Ah, bene. Distruggiamogli le armi. Uh! Bene. Ora c'è solo da prenderlo a cazzotti. Che non ha più armi e quindi deve morire male. Molto bene. E il primo Charon è andato giù. Mm. Sinedrio ci vuole leggermente meglio. Perché gli abbiamo abbattuto una minaccia sopra la sua testa. Non ci hanno dato niente stavolta di risorse. Maledizione. Allora, questo qua. Aia. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aria corrotta. E qua stiamo. Uh, pr prendendo le male. Allora, questo va a battere questo. E subito va a in soccorso. Tu vai là. Voi avete living... Non avete un meccanismo di addestramento, no? Però adesso non voglio... Che devo attivare una base a breve. Quindi tu dovevi... Ah, eh, Air Force. E con questo abbiamo un altro caccia. È stupido, è stupidissimo avere una roba del genere, ma... Whatever, questo è il gioco. Intercetta. Uh, engage Non ho visto neanche che armi ha Ma questo penso sia quello più pericoloso in questo momento Shock damage Ah quart Close quarters Vabbè Fa niente Abbiamo sprecato una Scarica Però questo se lo distruggiamo va molto meglio Va eh? Molto bene. Ti è danneggiato un po' l'aereo, ma... Molto bene. Adesso sei disarmato e adesso ti tiriamo giù. Maledetto di un maledetto. Ovviamente più male facciamo i pandorani, più in generale le nostre relazioni con gli altri miglioreranno. Poi è stupido. Cioè, non ho mai visto un combattimento aereo del genere. Cioè, ci sono i due caccia così. Però vabbè. Abbattuto. Almeno c'è andato un po' di cibo. E adesso andiamo qua. Area corrotta. Quindi saranno tutti corrotti. Dopo molto bene. My sources tell me New Jericho has developed a new type of APC, I hope they intend to use it to fight the Pandorans, not their fellow. But the real question is, how can you win a war if you don't understand the battlefield? All the vehicles in the world won't help you if you cling to the delusions of the old world. I should know. I remember the wars of the old world better than anyone. Hmm. Quasi ci. ci ne questi. Tobias West sicuro, no? Il manitin is all the tech you can get. Well, fair enough, actually, but we do have to be careful. Non va tanto bene. Allora, allora, allora, allora. allora. Oh, Launch Archaeology Probe. Questo era quello che mi mancava l'altra volta. Oh no, volete dirmi che non le posso più lanciare dove mi pare? Ah no, le lancio dal veicolo. Ah, le lancio dal veicolo. Quindi andiamo a cercarci se ci sono dei nidi qua. Andiamo a cercarci se ci sono dei nidi. Cioè se c'è. Qua. Qui adesso dobbiamo scandagliare il mondo alla ricerca di luoghi in cui c'era questa protociviltà. Se riusciamo a trovarli, li dovremo andare a conquistare. Avremo tre risorse antiche. Ognuno ha un luogo di estrazione e un luogo di lavorazione, quindi dovremo, per averle a disposizione dovremmo controllare i due luoghi. Due per tre risorse, saranno sei luoghi che dovremmo trovare in giro per il mondo. E uh, ci permetteranno di costruire le armi antiche e che sono una cosa sproporzionata, cioè sono bestiali. Abbiamo lanciato tutte le probe che avevamo a disposizione e quindi... E quindi... Tu sei arrivato qua e eh, eh, mi sa che dovrò mandarvi mandarvi qua questo cos'è security a spida questa è una missione per Lupin. potete andare a recuperare le casse voi dovrete andare a, a difenderli e voi andatevi qua Mm, bah. Oh, bene. Bene. Abbiamo finalmente la possibilità. Adesso che le abbiamo esplorate tutte, di avere le armi di New Jericho. Siamo alleati con New Jericho. Shared Research Degli aircraft Technology che non credo mi serva tantissimo Chiamo Gauss Antediluvian Pro Gauss, Antediluvian Trovato Civilization Mattoch of the Ancients Sarà la prima arma antica che di cui avremo possibilità Allora, così Così, così va bene Mi servono altre ricerche da, da loro. Mi serve fare il Technician. Tu stai andando a salvare di là. Speriamo di farcela. Che sarà bella tosta, mi sa. Personale. Ah, tra l'altro, qua la Manticore non l'ho ancora ribattezzata. Vedete che Manticor Manticore 5. La chiameremo Charlie in attesa di nuovi migliori, Charlie. The Gift ovviamente deve andare a casa per riparazioni. Alfa, bravo Charlie e The Gift. Bene, abbiamo adesso almeno possiamo avere le armi, uh, il mitra e tutto il resto senza fare il reverse engineering. Meno male. Cyclops. Eh, sono genericamente delle armi leggermente migliori di quelle che abbiamo noi, con... per, la... il legge... per range e soprattutto per capacità di penetrare le armature. Uh, a parte questa, che è la mitragliatrice, che è un miglioramento di quella... dell'udar, quella... Degli dei non allineati praticamente questa è un'arma da heavy e fa un male cane fa un male cane soprattutto se è abbinata a uh, biochemist biochemist con questo manda nel panico gli altri iron, iron fury bulldog eccetera eccetera bene uh... adesso okramot può prendersi per esempio questo prendersi questo E riprendere a fare del male. Non credo che potremmo andare molto a di fino sulle catture stavolta, eh? perché insomma non è una situazione molto bella quella là. Vediamo Malena come è, me... com è messa con questo nuovo corpicino sinuoso che ha. Dovrebbe ma... facciamo verde, verde Hulk più o meno dovrebbe martellare come un fabbro non solo perché è un martello mm. questo potrebbe andare bene eh va bene miglioriamo la gestione con le pistole che è meglio anche perché curacy siamo un po' scarsi eh? curacy più zero non abbiamo almetti che aumentano la curesina. Dobbiamo rubarli da qualcun altro. Okramoth va bene così. Tu a parte, a parte il caricatore che non è quello che va bene per la tua arma. Toby Buon vecchio Toby Tu hai biochemist, quindi tu in teoria potresti usarla, la, la mitragliatrice. Dovrei portartela, dovrei fabbricartela. Beh, adesso qualcuno può usare la pistona, quella... Invece che quella lì, la. Togli. Uh, Dov'è? Dov'è? Aspetta. O la girodata in mano a qualcuno e è sparita. La... come si chiama? La pistola... Questa qua. Iron Fury. Ah, ce l'ha lui. C'è Zainaline. Va bene. Tu puoi fare double class. Vabbè. Sono abbastanza atteso per la prossima missione. Vai, Surge of Sight. Molto bene. Quindi a questo punto... Si può attivare quella base di lì. Tu sei arrivato qua. Esplora. Corrupted area. Allora, salva. Armadillo di Lora. Vai. Questi saranno tutti corrotti come Toby Jay, quindi vuol dire che diminuirà la loro will point con l'andare del tempo. Ho delle belle gambone che dovrebbero aiutarti. Questo è il team più mutato di quelli che abbiamo. Piuttosto che non aver niente, prendi una bella granata che non si sa mai. Pochi assalti, eh. Tu sei un assalto. Tu prenditi questo a sto punto. Ah, abbiamo anche l'era. Proviamo a tentare le catture. Allora, ho detto adesso che non lo potevo fare, però. Vai! Beh... Inutile avere uh, un handgun che funziona come un fucile a pompa. Abbiamo qualcuno che fa da male da vicino, diamogli un'arma che fa male a medio raggio. E ora vediamo un po'. Ok, insomma qua sarà da battagliare, sarà qualche hacker non sicuro. Insomma, abbiamo probabilmente bisogno di un'altra persona nel team. Che è quel priest là che si sta allenando. Meno uno will points corrupted. Ok. Sette civili vivi. Tra cui un priest. E qua abbiamo, abbiamo un berserker. Tanto per step up. Come la sensazione che quando arriverò qui ci sarà da battagliare. Molto bene, tu sai, anche tu sei corrotto in Steel Frenzy. Questo è, una, è quello che volevo farvi vedere quando avevo preso il priest, questo vuol dire che quando attiverò questa cosa qua, loro saranno immuni dal panico per un po' di turni, ma soprattutto si muoveranno il doppio della velocità. I'm here. Ora dobbiamo solo trovare i maledetti pandorani. Questo è un posto da cecchino. E qua sotto c'è qualcun altro. Vai tu a vedere chi è che c'è. Un civile. Ok. Ora, in teoria questi sono messi male. Quindi mi aspetto una marea di pandorani. Dove è il punto di fuga di questi? Qua. Mm. Mm. Per tentare la fuga dovremo... Raggrupparli di nuovo uh, non lo so. metti un Overwatch di qua? Vediamo se, se riusciamo a tirare giù qualcuno. Okramot, oh, mettiti qua. Vedete che la, la... può andare fin qua senza problemi adesso, Toby. Non so se è il caso di farlo adesso, in questo momento. Anche perché... Point. Ready. Arriveranno di lato di qua. Non è una bella cosa il fatto che non so da dove potrebbero arrivare i nemici eh? Non c'è neanche un punto in cui posso ristabilire il will point Vabbè, intanto qua magari possiamo vedere Non c'è nessuno Si nascondono tutti Vuoi dirmi che c'è davvero solo un mirmidone? Non credo Eccolo là Non gli ho fatto niente Da, Million almeno l'ha fermato Che fastidio Qua dentro, adesso spareranno 40 volte Molto bene. Questo si impanica. A breve. Sto iniziando a pentirmi di non aver preso le, le armi paralizzanti. Eh? Il cerchietto sopra è il frenzy. Mancato? Grazie, grazie alla tua pessima mira. Oh. Ah, paralisi. Allora c'è il Mirmidone che gli farà un male cane. Dai, eh, ma un paio di colpi di martello questo. Glieli... Mamma quanti sono. Non una bella cosa. Allora, il civile dovrebbe scappare, però... Non c'è speranza che aveva le armi paralizzanti tu tappeto paralizzamelo per favore fire. Nice. Target. paralizzato Targeting. Avete visto dove, dove, dove, dove può correre Ocramot? E addirittura può arrivarci qua con un... Col priest fa miracoli. Eh... Uh. Ben. Corri di qua Allora Tu tutti sposti in una posizione più consona Allora facciamo una cosa Avvicinati Dagli una martellata e scappa di nuovo Non credo che tu abbia molte speranze. Dannazione, non riesco a colpirlo da qua. Proviamoci. Almeno le abbiamo fatto un bel po' di male. Potevo prendere altre granate. Malena. Uh, allora, Malena, Malena, Malena. Qua abbiamo un altro simpaticone che è qui. No, non è lì. Qui. boh, da qualche parte. Di lì c'è un tritone che è sparito. Allora, potrei andare di qua e tentare di far male a quel tizio lì, oppure... Il oh. fatto che ci sia qualcuno qua non mi lascia tranquillo. Info. Questo rimane vivo e fa male. e tirare una martellata anche a questo però non credo sia mamma mia sono un po' in difficoltà allora troppi pochi uomini eh, quello è quello il problema anche qua mi metto esposta anche dall'altro attacco aspetta io ho un cecchino qua qui sopra Hai visuale su un Arthro che è paralizzato, un Triton? Conoscendo come vanno queste cose, Penché Million mm. mettiamoci in Overwatch. Malena Sono tutti con il penciamiglio, Non so dove male Dove ci denti mandarli Qua è il tizio Eccolo! No, troppo poco willpower. E poi comunque muore male! Uh, tu, tu, tu, tu, tu, dove ti posso mandare? Posso mandarti a recuperare un altro tizio che era qua dietro. ti mando qui in campo aperto mm. beh questo berserker non può fare niente toby non può fare granché il civile non si può più spostare fine. ah quello era dazed quindi il prossimo turno muore comunque quello che c'è qua dentro deve sparire. Anche questo tizio qua. Mancato! Però me l'ha fatta alzare. Prossimo turno mandiamo questo qua dentro. Se è ancora vivo. Tanto mi rimetto. Ha una pistola normale. Traction point. Aspetta. Ah, come? Insomma. Eccolo! Preso. Ce la stiamo cavando abbastanza bene, dai. Eh, intanto si è ripreso un pochettino. Tu intanto scappa. Mettiti qua. Il prossimo turno te ne vai. Questo muore comunque. Questo non. Mm. Il mirmidone lì. È stato proprio bene. Allora. Tappeto, dov'è tappeto? È lui tappeto. No, però così abbiamo un solo colpo paralizzante. Mi per sentire la mancanza di qualcuno che non faccia più colpi in un bo una botta sola. Allora, Malena. Tentare di ammassarlo. Ma magari facciamo così, no. Va bene, il Phoenix control, va bene. Vai! Tu scappa. Toby. Toby può saltare giù e tentare di ammazzare entrambi. Vai. Ah tu hai i brawler, no? Eh, quello più pericoloso è questo qua. Vai. E poi l'altro mirmidone. E abbiamo finito e ci portiamo a casa anche un altro come souvenir. Stiracchiamento della vittoria. Citizen Alien Level, bene. La prossima volta portiamo in spasso la sfida. se sopravvive può catturare un sacco di bestie uh, New Jericho e Sinidrio non sono molto contenti niente anche stavolta non li abbiamo beccati e non va bene e sono tutti corrotti master marksman Assolutamente sì, un po' di willpower in più. Potremmo curarli dalla corruzione, ma per ora va bene così. Abbiamo due Arthron. Te hai lo Mi mister più antipatico. Harvest. Facciamo questo, un primo matto con The Ancients. Domanda: il nostro. Ah, ok, tu stai esplorando di qua perché in teoria dovresti andare a vedere The Matok. The Rebuke, perdono. Vabbè, intanto vai lì e poi andremo su Rebuke. Voi state andando lì su quella missione lì. Accidenti, però. Il fatto che non ho trovato ancora la loro base non mi piace per niente. Continuano ad attaccarmi o io continuo a non trovare le loro basi. Vuol dire che rischiano di evolversi ma tu ce l'hai base info uh, archeologine qua c'è una piccola isoletta Bene. Chi sto mandando di qua? No, no, tu non devi andare qua. Tu devi andare intanto a ricaricarti. Poi andiamo a, a battere anche l'ultima bestia. Mm, eh, devo, devo commerciare. Mm, non ho abbastanza materiale. Qua posso darglielo in cambio di tech. Non... Qua, questo qua. Threat Level Extreme Questo lo cancelliamo Questo lo cancelliamo Questo lo cancelliamo Questo lo cancelliamo Threat Level Extreme Questi saranno tutti corrotti poi Super Frog, ma è un fucile terribile Devo fabbricartene uno migliore. Dobbiamo evitare di usare troppe cartucce. Uh, Duragan. Per ora facciamo così Tu hai le munizioni sbagliate qua, Non devi avere queste Facciamo così va Tu prendi questo Che è un po' meglio E tu Oh tanto puoi fare il doppia classe tu Lunar Lander è un assalto, potremmo fare la classica assalto berserker. Melee combat, questo corre come un pazzo. No, possiamo andare sempre se corre con un pazzo. Per levi! Berserker o heavy, berserker o heavy. Ciao Hevi! Quindi adesso se tu avessi un'arma da mischia potresti fare del male cane. E invece non ce l'hai. E questo per salvarsi le penne. Super Frog può fare anche lui il uh, doppia classe. Aspettiamo, perché ci sono altre classi più interessanti. Resourceful. And ready for action, che era quello che mi, mi interessa di più. Bombardier. Mounted Weapon Proficiency. Questa è una Mounted Weapon. Non so se è una Mounted Weapon. Uh, li faccio velocemente così. Sono mm. tutti corrotti, ma... Oh, guarda quanti... quanto si livellano questi qua. Direi che è la tua. Senza neanche pensarci troppo. Allora. Mind Control. Shotgun proficiency, forse con te potrebbe essere un po' più utile di avere uh, l'arma virale, basta. Induci panico. Induci panico. Ora ci sarà un fucile a pompa. Per ora non ce l'abbiamo, quindi per ora li teniamo così. Mind control e induci panico. E, eh, willpower. Willpower, voi dovete essere i maestri del willpower Allora Tanto Andate avanti a pomparvi Mmm Allora, allora, allora, allora, allora, allora, dovevamo guardare questi. Che sono quelli che stanno per entrare in missione. Farsighted: più 2 willpower e 10 perception range. Sì, diventi. Heavy weapon proficiency. Questo diventa un heavy praticamente. Allora, next attack deal 30 day additional thread damage o bloodlust. Damage and speed are increased in proportion to the hit point lost. Quindi se io perdo punti vita faccio più male. Di action ricaricare e fare azioni in inventario non costa niente. Però va bene così. Aspetta. Sì, va bene, dai, eh, facciamo, facciamo la missione. Poi dovremmo spendere un po' di... Forse dovremmo fare un altro laboratorio mutagen, così ci dà un po' più di mutagen per curare i nostri soldati, se no dobbiamo catturare due bestie adesso, solo per curarli. Poi in teoria... Potremmo crearci di noi dei soldati fatti in maniera particolare usando il mutagen, però dobbiamo fare ancora la ricerca. Sono i mutoid. Tutti corrotti. Yeah. Allora, dove sono i pacchi? Uno è qua, vicino a un punto di fuga. Due, tre, quattro. 5, già vista questa mappa, eh? Già vista questa mappa. E mi ricordo che ci aveva lasciato le penne qualcuno. Quindi la cosa mi piace ancora. Ma tra l'altro sono arrivato in un punto in cui posso già evacuare. Carino. Quindi evacua di qua e un evacua di là. Um, più veloce. Forse era proprio... Ah, me lo ricordo. Ok. No time to lose. Ah certo, adesso ero abituato con uh, il priest, adesso per forza che sono un po' più lento. Vai di qua e al prossimo turno catturi. Abbiamo il prim due primi i primi due pacchi, bene. Il Deimos. Allora... Ah ma l'avevo già fatto una missione del genere, non lo ricordo... Un Triton... Tyrant, quindi questo spara... Miscinati alla cassa... Magari È prendila... Prendi tutto. Questo in teoria ci dovrebbero servire. Eccoci eh, qua. Va bene. Mutant Camel. Questa è una torretta che è piazzata lì in una posizione che mi dà abbastanza fastidio. Piazzati di qua. E mettiti in Overwatch. Ci sono, un oh, po tro... sono un po' troppo avanti quelle casse è un po' troppo vicine a quei maledetti dai un attimo a coprirlo se si avvicina qualcuno di troppo cerchiamo di farlo secco Uh, tu, non lo so, andiamo a coprire questo qua perché salterà fuori il mindfraggger di turno che ci farà la sorpresina. Adesso almeno possiamo prenderci le munizioni, quindi. Tu sparirai molto presto. Sapevo io. Cioè, L'avevo nominato, il mindfraggger di turno. I due mindfraggger di turno. Mamma mia, che creature ributtanti. E non ho preso neanche la pistola paralizzante, porca miseria. Non avevo dubbi. Non si mette benissimo. Non si mette benissimo. ma davvero tentare di lasciare perdere queste due casse e andare a prendere le altre e via. Quanti diamine sono? Proviamo di prendere quella qua di sopra. Almeno. Chi puoi prendere? Allora Abbiamo un Mindfrager E uno di meno Potrei staccargli Ancora la, la Spitterhead Però almeno la pistola No Mancato Era chiedere troppo Questo almeno lo tiriamo giù. Mm. Ma lui è carico, non può prendere altro. Tu sei... da caricare. Erano le munizioni che secondo me hanno più Valore una volta smontate eh? Cioè perché più Si caricano questi qua più è difficile Poi C'era un fragger. e vabbè Me ne catturerò uno lo libererò il tuo turno dopo non siamo messi malissimo vediamo questo che sicuramente il prossimo turno ci fa una sorpresina questi che si avvicineranno pericolosamente intanto piazzati di qua Copri la sua testolona. Tu che sei un cecchino. Pistola overwatch. Qua. Non riuscire a fare niente, ma fa niente. No, questa è la lancia granate. Quasi ammazzato. Return fare tanta roba, eh. Ce l'hanno anche loro, però. Brutta cosa. Mi mm. è piaciuto, mi è piaciuto questo colpo. avvicinato mancava un altro questo non riuscirò mai a prendere c'è troppa gente anche perché poi chiederanno che arriveranno rinforzi eh questo è un altro altro movimento che non vedo è questo che copre aspettavo questo momento mm! Allora, ho un brutto rapporto con le catture io. Eh? Cattura, punto di domanda. Cattura, punto di domanda. Non si può mettere punto di domanda. Cattura, forse. Perché il minefrager prima o poi lo dovremo catturare. Questa è l'occasione migliore. Per farlo. Non ha molto senso muoversi. Se me lo fai secco, mi fai contento Bene Penci a anche questo Vabbè, intanto gli sparo qua in mezzo Non gli hai fatto granché, eh non gli hai fatto granché Tu puoi prendere lui? puoi prendere il Tyrant? Tyrant è troppo lontano puoi prendere lui? Dovrei tentare di avvicinarmi. Bella idea quella di aver lasciato giù il, il mitra. Proprio una bella idea. Tanto con, du con due lui può sparare due volte. Allora, tentare di andare qua e catturarmelo, però poi il mirmidone ci farà un male cane. Tre volte. Uno. Anche basta due. Due e ritirata. Che il mirmidone arriverà subito dopo tu che potresti colpire ci proviamo il tyrant non lo ammazzi però gli fai male e tanto mi basta sapevo io Ah no devo vado al super frog Porca miseria che male che gli ha fatto Tu ti devi avvicinare Perché sennò la spitta red non la usi più eh. Eh qua Mi fa male 4 paralisi. Qua ce n'era un altro di, di simpaticone. Però ancora nascosto. Quindi cosa fa? Mi spara 4 volte. E non posso neanche rispondere al fuoco. Allora. Tentare di fare la stessa cosa con il Mirmidone. Paralizza. Due, e tre. Questa volta è proprio paralizzato. Eh, tu puoi divertirti con Perché con quei due lì? E basta? Hai i tritoni qua? Here. Te li impanichiamo un po' di gente Abbiamo qualche speranza di tornare a casa con tutto Super Superfrog può tentare di sprintare verso di là. Eh? Sprinta mica tanto. A eh, parte che è paralizzato. Se non metterla così sul pesante. Nostro buon cecchino. Allora. Va spostarsi di qua. Non il mirmidone. Ma il tyrant lo facciamo sicco. E un po' di willpoint li abbiamo macinati eh. Tu invece puoi andare qua. Eh, è meglio una pistola. Armala. Così già che ci siamo. Armala. Non stiamo andando malissimo. Pensavo molto peggio. Qua l'attacca solo la vicincena. ne sono solo due. Porca miseria. Allora tu intanto vai di qua. Tu fai microgestione. Allora quello lì. Non se ne deve andare. E questo qui. Pure. Adesso, se se ne va, ce ne cattura uno. Bene. La nostra mossa è quella di cercare di avvicinarti al, alla cassa qua sopra. E quali ce li portiamo a casa? l'altro medipacco lo usiamo subito praticamente uh, magari il prossimo turno qua no non essere così pessimista Siamo messi bene si è messi bene si è messi bene <ride> ancora peggio. Va bene, ci mettiamo qua. Se si avvicinano troppo, li facciamo secchi. Là si devono avvicinare. Tieni qua. E se si avvicinano, li facciamo secchi. Keep my eyes open. Eh uh, bene, a posto E quello da dove arriva? Ed è troppo lontano per rispondere al fuoco Hanno quasi rotto le balle con questi attacchi paralisi, eh Parte nera adesso diventa sempre più pericolosa. Tu intanto sei carico. Bene. Uh, quanti ce n'è solo uno? Quindi va bene per prendere questi. Se ci c'è fuori qualcuno dalla mist. Almeno un colpettino glielo spariamo. Tu, curati. Eh, accidenti. Non ci arriviamo mica. Uh, vabbè. Ehm, Se avvicina qualcuno fallo secco. Che devo dirti? Qua. Gotcha covered. Allora, quello tenta di aggirarmi da lì. Sono pronto. Non mi dimentico. Tengo che concentrare. Ha funzionato. Qual è Qual è il punto esatto dove si è nascosto quel maledetto? Dov'è il punto esatto dove si è nascosto quel maledetto? Non lo so. Holding position. Già sono tutti paralizzati E tu? Mettiti right qua E copri Covering. Tu puoi ancora scappare Leggermente eh, Beh Mettiti qua di dietro Non è che si possa fare molto con quella ah. E quella cassa Ma ero completamente dimenticato di quella cassa Dove c'è lo scudo Dove c'è lo scudo Tutti gli overwatch mi ha mangiato Che fastidio questa cosa Ecco dove si era nascosto Aia Aia uh, Ready. Let's just get this over with. A farlo con questo. Ci fa lo secco con questo. E eh, andiamo sul sicuro. Vai. E tu sei ancora fermo. Mutant. Il visuale su quell'Artron, no, su quell'Artron. Maledizione! Non si mette bene perché questo ha ancora la pinza. Quindi lo devo far fuori. Standing by. Dannati le loro armi paralizzanti. Uh, tu. To to Muoviti. Perché abbiamo bisogno di quella cassa di andarcene. Forse è meglio che ti tieni. Ecco così. Bene. Adesso inizia la cavalcata verso il ritorno. Carichi come dei bufali. Tu ti avvicini pericolosamente di qua. Però ancora per un turno me la posso cavare. Invece quello là lo devo far secco. Se ti piazzi di qua lo riesci a beccare. Sì. Spero che tu lo faccia secco è fondamentale che tu me lo faccia secco. Molto bene. E tu mettiti, non puoi metterti, in là, eh. Ti qua? E, e appena muove un muscolo quello lì, sparagli. Si può fare molto altro. Un altro mindfragger. Dannazione, dannazione, dannazione non è bastato. Qualcuno ha fatto recover. visto chi ma magari noi ci incamminiamo verso l'uscita che dite oh mamma mia ti sei proprio messo male con quel point dov'è oh no questo non mi piace ah lì ce n'è un altro La nostra mossa è quella di avvicinarci all'uscita adesso. Eh? No Mettiamoci di qua. E se qualcuno tenta di cicciare fuori di qua. Spariamo. Ciao! C'è un mine libero e un altro mine fragger libero. Sono due mine liberi di troppo. Mind fragger di qua ce n'era uno, dove è finito? 19 8. dovrei farcela sembra un pericolo eh quando catturi qualcuno che non lo sai mai oh mamma dovrei andare di qua Ecco, copriti di qua. Buono, disable dead. Quello non fa più niente. questo punta a Super Frog Super Frog se ne deve andare Il prima possibile Usa tutti i willpons Un tyrant si sì, c'era un tyrant, ma era abbastanza lontano. L'era potrebbe tornarmi utile da te, action points. Dannazione. Allora tu vai a prendere la cassa. No, ah. vabbè. Capito, prossimo turno facciamo tutto. Tu non ha abbastanza action point perché è paralizzato. Vattene, va iniziamo ad andarcene. Tu vai vicino ai, agli altri nostri soci facciamo un facciamo quadrato qua c'era un altro però eh? non è il caso di sottovalutarlo proprio alla fine della missione On my way. Bene, quello è dissanguato. Non hai Return Fire, tu? Troppo lontano. Quale è un po' troppo vicino, però. Un action point è Un mermidone Un tyrant Questa è l'ultima missione Ci sta mettendo già una vita per finirla Vai Molto bene. Questo era? Ah, ripara le, um, le body part aumentate. Non abbiamo ancora la ricerca, non ci serve. per Intanto, orca miseria, abbiamo finito le munizioni, questo non mi piace per niente Ma tra l'altro nell'inventa... tu non hai niente nell'inventario. Anche In tu sei messo male, eh? Niente In inventario il problema è che lui viene catturato il prossimo turno se non sparo al minefrager e non ho più colpi dopo questo devo farlo secco e poi c'ho il tyrant in mezzo alle palle allora andiamo qua focus su il nostro caro amico Così. Tutti, tutti i punti di fuga sono lì, eh? Eh, tanto non posso neanche fare return fire Ho finito le munizioni Posso sentire la mancanza di un berserker Bene, le abbiamo finite sei l'unico che ha un sacco di munizioni qua eh? se sì, quello che si muove un po' più veloce. veloci è qua tutto è scambio di mitra iniziamo a avvicinarci all'uscita di qua protetto Questo Tyrant però me lo devi far fuori eh. Ah, eh, ma magari me lo fa fare il cecchino. Mirbidone, Triton Footpad, Triton Wrench and Tron Tyrant. Il buono che le armi laser hanno una marea ma una marea di munizioni. Fai fuori la spit red, questo non può più fare niente, però non ce la faremo mai. Tanto questo lo facciamo fuori. Panicked. Ha troppo... ha troppi will point. Ehm... Uh... Prima mozza che fa, lo facciamo fuori. Nothing Not action points. Tu ce li hai gli action point, ma non hai l'arma. Adesso avvicinarti lì, prendere l'arma e niente perché hai finito gli action point. Pure potresti andare qua e non tirargli una bella mazzata, ma non a niente perché non hai. Non, non è un martellone. Fammi vedere. Nessuna munizione che mi interessa. Nessuna munizione in generale. E. Eh, non c'è molto da fare. eh. la spugna di colpi e basta basta basta basta dobbiamo andarci porca miseria devi curarti nella spit red fa un male cane è messo. L'unico assalto più lento di tutta la terra. Mm. Questo minefrager in poco tempo dovrebbe arrivare a rompere le valle. Andiamoci di qua. Possiamo fare fuori il mirbidone, il mi fragger. Che okay, mi verrà a rompere le palle tra breve. Il footpad qua. Vai! Hm. Potrei prendere questa e provare a sparargli. Però allora, il problema è che il turno dopo quello mi riempie di colpi. Non è roba, sprinting. Beh, questo prendigli una pistola e un paio di pacchi, magari. Non sarai proficient, ma almeno puoi difenderti for the Niente, abbiamo finito tutti. Tutti i will point li abbiamo finiti. Ah, tu intanto puoi fare così, no? Oh. Che lancia granate guarda un attimo solo eh? che giro sta facendo maledetto allora Uh, tu sei quello più lontano Il prossimo turno te ne vai Non hai più sprint da fare, mm, Posso sparargli due volte Speriamo ne valga la pena. Almeno non può più sparare quello lì. Prossimo turno ce lo portiamo a casa. Prossimo? Questo turno ce lo portiamo a casa. Tu invece? Dove puoi andare? Eh? Di qua? Questo turno ce lo portiamo a casa. E il prossimo turno ce ne andiamo! E finiamo la, la... la missione che ci abbiamo già messo fin troppo tempo. Super Frog ha un urgente bisogno di velocità. È saltato giù un mirmidon. Bene! È tempo di andarcene, giusto? Ce ne possiamo andare? Non ne sì, che ce ne possiamo andare. Dimmi che ce ne possiamo andare. Ancora un altro turno. Ancora un altro turno. Io non lo reggo più, non lo reggo più. eh niente, è un altro turno. Enemy Almeno quello lì se si sposta sparaghi. Facciamo quadrato. Perché qua... Non puoi fare niente. Vabbè, a questo punto piuttosto che fare la spugna di colpi. Fattene. Tettiti qua. E spara a tutti quelli che si muovono. Tu idem oh. Brutta cosa. Maledetto. E adesso ce ne andiamo. Ce ne dobbiamo andare. Davvero, non ce la faccio più. Via. Via. Via. Torniamo a casa corrotti, cornuti e mazziati. ma con un po' di risorse mamma mia, quelli nella mist sono veramente un... un parto super frog deve aumentare la velocità o la forza, una delle due bene, vediamo che cosa c'è da fare e direi che questo video è già lungo abbastanza Scusate, l'ultima missione è stata veramente tremenda. Speravo qualcosa di più scoppiettante per la, la cifra tonda, ma vabbè. Abbiamo recuperato veramente una marea di roba. Eh? Tra cui il minefrag. Il mirmidon non riesco... non, non posso catturarlo. Non ce n'è. si devono tornare alla base per ripigliarsi il prima possibile una marea una marea di materiale eh. possiamo iniziare a costruirci magari farci un upgrade delle armi magari prendendo qualche bulldog in più e forse un altro martellone allora Una marea di soldier XP Biochemist abbiamo che non ci serve tantissimo. Possiamo fare la double class con heavy assault o oh, scusate. Vabbè, lo vedremo prossimamente. Tu hai bisogno di più willpower, mi sa Tu hai bisogno di velocità O di forza, di forza, mi sa Oltre di willpower Tutto tranne la velocità, come avevo detto prima eh? Qbert. oh, bene Ready for action Strongman Questa è la nostra arma da scavenging È leggermente più veloce E possiamo dargli anche uno di willpower in più Bravo, mi piace Bene. Portati sempre un caricatore in più che abbiamo già visto che serv doveva servire. Un'altra era. Tu hai un'armatura schifosa per la... Speed-1. Vabbè. <ride> Berserker cecchino. C'è qualcuno che lo fa? Altri non hanno granché da migliorare eh? Loro hanno finito la stessa missione Okramot oh, un sacco di cose Onsloth, questo è interessante passa gli, gli, gli action point a qualcun altro Torna sempre utile e solo perché sei tu mm. ci faccio una pensata dopo mm. No un po' meno invadente biochemist e new class adesso posso dargli anche questo beh non ha molto senso reloading eccetera eccetera speed magari un po' di più Tobi Tobi Tobi Tobi Tobi Voglio farlo del doppia classe cecchino È una cosa che ha un senso stranissimo E questi sono i nostri simpaticissimi che sono l'informazione Giallo Bene, uh... grazie a tutti per aver seguito e ci vediamo. Ormai scendono le tenebre. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!